Stare lontano non è facile, per è più facile allontanarsi. Non le finestre ci lanciamo i sassi, come il bambino che ha bisogno di chiamarsi. Allora sì, non ho messo mai di ridere, perché non volevo abbandonarmi. Anche se il vento soffre forte sulle braccia, giungo sempre un sogno nella tasca. Ma la sala che portava da te, veniva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono, ma abbiaccio una sala di vesti, io sperando da me, perché questa vita mi attimo. Un attimo è sparita Tutta la paura, tutta la fatica E sento innamorata di questa vita Io non stata a cantare, mare, mare E pensavo che Non ho altro che un sorriso grande Non ho altro che un sorriso grande anche se piangerai non sai che No, la notte è un sorriso grande. Ora sì, noi non veniamo mai a diritare. Nei sogni usano gli altri. Nel sogno che vediamo è il mio serio sbarazzo. Io vengo sempre a guardare il mio serio sbarazzo. Sara che portava da te. Mi alzi dentro i tuoi Mangoro in una, disagio, una stanza giovete, sto imparando da me che qua si è arrivato un attimo, un attimo è sparita tutta la paura, tutta la fatica, mi sento innamorata di questa vita, che sei stata a cantare, mare, mare, è spesa, bokeh, non è un che il sorriso grande non altro che il so, sorriso so grande te angierai tu sai che buonanotte sono il sorriso grande c'è il sole oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore io ho riveto da un po' fuori c'è il sole oggi no, oggi no, oggi non si muore d'amore lo ripeto da un po' un è sparita tutta la paura tutta la fatica mi sento innamorata di questa vita Che è stato a cantare mare mare e spesa perché non ho altro che un sorriso grande non ho altro che un sorriso grande se venderai, non sai che Dopo la notte il grande, non c'è il sole, oggi, oggi, oggi, non si muore d'amore.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 Ma la sala che portava da te, veniva dentro i tuoi occhi, certe cose rimangono, ma viaggio una stanza di uomini, io sperando da me, perché questa vita è un attimo, un attimo è sparita, tutta la paura, tutta la fatica.